di sottosopra, oggi abbiamo il piacere di essere insieme alla professoressa Giuliana Commisso. Salve, buon professoressa, buongiorno. pomeriggio eh, La ringrazio molto per la sua disponibilità, eh, nonostante i tanti impegni la professoressa ha trovato il tempo comunque mh, di essere qui con noi per gli altri stati generali, quindi la ringrazio personalmente a nome di tutti. Eh, molto per chi non dovesse conoscerla, eh, grazie. Questo, mh, grazie a lei. Giuliana commisso è docente di governance e sviluppo nel corso di laurea di eh, in scienze, eh, cooperazione e sviluppo del Dipartimento di Scienze Politiche eh, e Sociali dell'Università della Calabria. È responsabile del gruppo di ricerca su governance e è stata anche eh, docente dell'insegnamento di, di teoria sociale dei rapporti capitalistici, è autrice di diverse pubblicazioni. Tra i suoi libri, ricordo Soggettività eh, al Lavoro, operai italiani, inglesi nel post-fordismo, edito da Rubettino, eh, reddito di cittadinanza, emancipazione dal lavoro o lavoro coatto, edito da Asterius. e eh, la genealogia della governance, dal liberismo all'economia sociale di mercato, edito da il libro che ho qui con me, eh, libro estremamente importante, eh, che sarà comunque centrale eh, per la, la, la discussione di oggi con la professoressa, eh, infatti, come avete visto nella, eh, nella presentazione, eh, appunto, discuteremo, eh, sicuramente, la eh, governance neoliberale, eh, cercando, innanzitutto, di mettere in luce i della appunto, eh, dell'indagine genealogica condotta dalla professoressa, eh, per cercare di comprendere l'origine e i presupposti della governance, per poi osservare, poi, più nel dettaglio, eh, appunto, eh, i casi concreti, anche più recenti, eh, di governance eh, eh, sicuramente toccheremo anche il, la task force guidata da Vittorio Colau eh, visto che ci sono tante domande da fare alla professoressa, parto con la prima domanda in particolare la cito, eh, professoressa pagina 10, lei scrive, la governance è l'espressione storica attuale del modo in cui si configurano i rapporti di forza nell'assetto del capitalismo neoliberale finanziarizzato. Quindi lei ci dice che eh, la governance, cioè, quando parliamo di governance parliamo di che cosa? Della nuova faccia del governo, della nuova faccia del potere. Quindi eh, vorrei chiederle, chiaramente non sarà possibile fare un'analisi un dettagliata, perché sarà necessario leggere il libro... Che invito eh, tutti a leggere, però, se ci aiuta a mettere eh, appunto i, i, i punti chiave di questa indagine genealogica che le ha condotto, in particolare mette in relazione economia sociale di mercato, neoliberismo e ordoliberismo. Sì, mi sentite? Sì, sì, la sentiamo okay. benissimo. Perfetto, il terrore di non essere sentito sì. No, allora sì, in realtà il libro è il frutto di una ricerca sulla genealogia appunto del, del neoliberismo quindi richiederebbe molto tempo per affrontare diciamo, tutti i passaggi, gli snodi concettuali e storici ovviamente eh, il tentativo che ho fatto è quello di indagare questa storia lunga che diciamo in qualche modo è, coincide con la nascita e lo sviluppo del, del capitalismo della logica del capitale e ho cercato appunto di capire come i concetti di stato società civile e mercato vengono via via formulati nel, sia come discorso che come pratica di governo però prima di entrare nello specifico che probabilmente sarà molto più facile argomentare eh, alla luce del presente piuttosto che attraverso la storia nello specifico delle pratiche di governance e dell'economia sociale di mercato che è fondamentalmente il fondamento de, eh, con cui si articola eh, come discorso e come pratica la governance, vorrei invitare semplicemente a una riflessione sull'uso, diciamo, in termini generali, sul termine stesso governance, che noi ormai abbiamo adottato eh, eh, diciamo, con, nella sua diciamo, in lingua originale, cioè in inglese. E in inglese, in realtà, eh, diciamo, il, il gerundio serve a, semplicemente a eh, eh, diciamo a sostentivare un verbo. Nella lingua italiana eh, diciamo che eh, governance sarebbe tradotta, dovrebbe essere tradotta letteralmente con governanza e in realtà se eh, ci pensiamo, ci riflettiamo un attimo, in realtà eh, il, il, il gerundio eh, nella, nella lingua italiana, la funzione del gerundio è quella di indicare eh, un tempo, un, uh, un, un, verb, un, un, un, diciamo, un processo nel momento del suo svolgimento, cioè in corso di svolgimento, quindi la caratteristica diciamo, dell'uso del termine o del, di questo tempo del gerundio presente è quello di indicare la contingenza, cioè una situazione data e soprattutto la descrizione di un processo in atto, un processo nel momento nel corso del suo sviluppo. Inoltre eh, il gerundi è utilizzato anche in quelle, eh, nella perifrastica quando il soggetto della frase principale coincide assolutamente con il soggetto della secondaria. Quindi anche in questo caso eh, direi che identi contingenza, identità soggettiva o identità nell'azione nel nel nel, nell tra Soggetti, sono le caratteristiche diciamo, che, da, che, che qualificano che connotano questo tempo e in effetti se poi pensiamo che questo tempo Gerundo viene sostantivato nella formula di governanza allora a questo punto potremmo dire che eh, la contingenza e l'identità soggettiva sono le caratteristiche che, diventano, sono caratteristiche che diventano sostanze in sé per sé la, la sostantivazione cioè il passaggio dal verbo al sostantivo implica fondamentalmente che la contingenza e l'identità soggettiva diventano sostanza in sé per sé e già secondo me con questi connotati non lasciando diciamo la lingua inglese e traducendo questa formula che è diventata appunto una buzzword dicono gli inglesi nella lingua diciamo italiana secondo me le connotazioni di potere del termine sono, ci sono tutte in realtà che cosa succede? Succede che in realtà la, nella governanza, per esempio istituzioni internazionali, stati, eh, ministri eh, economici, così come rappresentanti della società civile, siano famiglie, siano imprese, di, appaiono come attori di processi di governo. Quindi diventano insomma, quasi nella stessa misura coinvolti in un processo in cui non è dato sapere ehm, eh, che appunto richiede che a fronte di una situazione data eh, istruisce un processo che deve dare delle soluzioni a problemi contingenti, quindi in qualche modo potremmo dire che il... Ehm, ehm, Diciamo che gli attori della governance che hanno dei pesi diversi sembrano ugualmente investiti a partire da contingenze date in un processo di risoluzione di problemi, appunto di problem solving e di individuazione di soluzioni e credo che questo sia il primo effetto di potere della governance non sapere cioè chi è il soggetto che decide e chi subisce le decisioni. Eh, la governanza non permette di distinguere i soggetti del governo con, da quelli eh, che... Eh, appunto i soggetti al governo, cioè coloro che sono diretti, che eh, subiscono le decisioni. I soggetti del governo evidentemente dirigono il processo, decidono finalità e stabiliscono procedure. E eh, inoltre credo che eh, questa, eh, questa cosa, questa connotazione... Eh, l'impossibilità di, di capire chi governa e chi subisce la decisione eh, rende appunto depoliticizzato il rapporto e questo penso che sia il primo obiettivo eh, consustanziale con all'economia sociale di mercato cioè quella di non riuscire cioè di depoliticizzare il rapporto di governo, cioè di depoliticizzare appunto il processo del governare. In secondo luogo c'è anche un, un altro elemento che deriva proprio dalla contingenza, cioè dal fatto che fondamentalmente l'emergenzialità, il dover affrontare condizioni date, e quindi situazioni contingenti, fa sì che non ci sia un ambito, un, eh, un limite di fatto di diritto che delimita il campo di azione della governanza. Attraversa tutti i livelli, tutte le sfere di azione sociale perché non persegue appunto fini generali, non non, ma affronta problemi particolari e questioni contingenti e media interessi individuali. Anzi, potremmo dire che il campo di azione della governance è tanto più sconfinato quanto più individuali sono, individualizzati sono i fini che vengono mh, definiti, che vengono perseguiti. Quindi, Posta la contingenza o l'emergenzialità, se vogliamo, come sostanza del processo, e il carattere emergenziale della decisione, temporaneo della decisione, la governanza, possiamo dire, non è orientata a un telos, a un fine, alla salvezza, eh, l'interesse generale, che so dovrebbe sovradeterminare, no? in termini hegeliani, diciamo, eh, o di sovranità gli interessi particolari. Affronta invece problemi contingenti Ehm, eh, che si prestano soluzioni praticabili cioè nelle condizioni date quindi a partire da segnali generali e qui entra in gioco un altro elemento che è quello dell'espertocrazia, cioè dei traduttori delle regole di giusta condotta che sono appunto i nuovi chierici dell'economia di mercato come appunto Wilhelm Rocke o eh, Müller-Harmack che sono i padri spirituali dell'economia sociale di mercato eh, appunto eh, programmavano negli anni 50 del Novecento. quindi i nuovi chierici, cioè gli, gli intellettuali organici dell'economia sociale di mercato dovrebbero essere appunto i traduttori no? a partire dalla scienza e poi bisogna capire che cos'è la scienza e che cos'è la scienza economica eh, dovrebbero appunto essere eh, coloro che definiscono la griglia dei problemi e permettono appunto l'attivazione del processo eh, che nella sua contingenza diventa eterno dello stare governando cioè della governanza si procede e si procede governando Ehm, quindi questo è l'altro effetto diciamo, di eh, potere della, della governanza cioè quella di non, eh, di non porsi un problema di prospettiva o di finalità generale ma di eh, non porsi nello specifico e nelle questioni sociali la sicurezza come sicurezza sociale a fronte di un pericolo che può essere la malattia, la disoccupazione, l'incidente, eh, l'incidente eccetera Proprio perché non è chiamata a elaborare scelte strategiche di ampio respiro di lungo periodo, è finalizzata semplicemente a produrre consenso intorno a procedure che consentono di calcolare il rischio individualizzato, lo spread, il contagio, gli indici di borsa, l'outlook positivo o negativo, sono tutti i segnali diciamo, attraverso cui, a partire dai quali, si attivano processi di governance. Quindi è evidente che la legittimazione della governance non può essere data né a priori dai parlamenti, né a posteriori dalla, dalla pubblica opinione. La sua legittimazione e nelle procedure stesse con cui vengono definite o affrontati i problemi, definite le soluzioni e predisposte le decisioni. Per cui effettivamente non solo viene depoliticizzato il rapporto di governo, ma non possono essere nemmeno messe in discussione le soluzioni, perché quelle soluzioni si prestano a situazioni emergenziali date, quindi non non c'è da discutere o da, da, nel, nel pubblico dibattito di questioni generali e quindi eh, di, di democrazia diciamo che la democrazia è, non è più fondamento della pratiche, delle pratiche di governo e eh, di fatti eh, diciamo, la grande operazione del neoliberalismo credo sia arrivata a fronte della crisi del capitalismo della crisi persistente del capitalismo negli anni 70 e il 900 a formulare un nuovo meccanismo in cui eh, appunto che in qualche modo potremmo dire che dall'istituzione economica arriva allo Stato e l'economia o l'istituzione economica che dà sovranità o dà fondamento diciamo alla sovranità dello Stato e da qui appunto la metamorfosi o la cambiamento, il cambiamento di forma sia dello Stato che della società civile e anche evidentemente la riconfigurazione del mercato non nei termini eh, di eh, società sottoposta all'effetto merce no, o non soltanto ma appunto una società che deve adeguarsi o essere ordinata secondo i criteri della competizione. Da qui appunto lo schema imprenditoriale appunto lo schema di funzionamento dell'impresa estesa a tutto il corpo sociale ecco, credo che questi, queste connotazioni generali siano in qualche modo dei, dei flash che possano aiutare a comprendere eh, il, il fondamento insomma di questo eh, di questa, diciamo del discorso e della pratica della governance a tutti i livelli e, ecco allora sostanzialmente che cosa ho cercato di dire nella, nel, nel libro nella, nel libro ho cercato di dimostrare una tesi che diciamo eh, viene fuori poi dalla nella, nell'analisi della contemporaneità, eh, negli ultimi capitoli che la governance come discorso e come pratica è un dispositivo chiave dell'economia sociale di mercato è l'espressione attuale attraverso cui le tecnologie di potere e sapere del neoliberalismo produce producono soggetti governabili entro l'ordine competitivo, disciplinabili alla razionalità appunto della competizione totale, come volevano appunto i mh, i, i teorici della scuola di Friburgo, appunto gli ordoliberali, e sottoponendoli ai suoi criteri di valutazione. Quindi in realtà se volessimo fare un passaggio in più da un punto di vista concettuale, potremmo dire che il neoliberismo, liberalismo, sia nella forma, diciamo, della scuola di Chicago che in quella della scuola di Friburgo, insomma, sia quello austroamericano che quello tedesco introduce un nuovo rapporto tra eh, esercizio del potere e produzione di verità appunto e quindi governabilità evidentemente e eh, lo pone e lo fa ponendo l'economia imprenditoriale come schema o come modello universalmente valido di regolazione sociale a tutti i livelli e come me e come elemento costitutivo della sovranità politica quindi il gioco istituzionale eh, che fa funzionare appunto questa economia si sviluppa attraverso delle architetture, diciamo, che eh, sono architetture istituzionali, come per esempio appunto quelle che, quelli che citava, la Task Force, oppure il, eh, la Troica, il, i, le istituzioni europee a diversi livelli, che fanno funzionare appunto questa economia e eh, eh, queste architetture istituzionali che sono... Eh, revidibili, modificabili, eludibili, sempre in nome di esigenze di governabilità e quindi dell'emergenzialità di cui prima, insomma, no? e, e quindi non fanno altro che incrementare eh, la produzione di regole, di norme, la produzione normativa è, è, è procedurale, cioè di procedure che servono proprio a ridisegnare gli elementi, eh, gli elementi costitutivi della società civile. Perché poi di, in realtà stiamo parlando di questo, cioè la società civile, quella embedded nel territorio, quella che è appunto è, è, è, è, diviene appunto un dispositivo di, eh, di potere sapere... Eh, di una tecnologia appunto di governo che si autorappresenta come governance sostanzialmente. Per cui la società civile è fondamentalmente un dispositivo eh, che serve appunto a... Eh, a, ehm, diciamo, eh, a come camera di compensazione di effetti che la competizione produce in termini, appunto, di, eh, in termini sociali ma che serve appunto a nascondere eh, in qualche modo eh, o a compensare questi effetti il principio di sussidiarietà per esempio credo che sia emblematico di questa logica dell'uso dell della società civile non come altro, come corpo altro dallo Stato ma come espressione eh, come dispositivo di governance, è eh, proprio come dispositivo dell'economia di dell sociale di mercato. Eh, mh, non so se è chiaro, è esaustiva eh, certo. eh, la risposta. Posso, magari, posso... No, no sì, sì, sì, ma è chiarissimo. messo proprio, anzi, sono messi tantissimi punti che appunto volevo anche eh, fare emerg cioè, far emergere anche nelle altre domande. Ad esempio, la sua risposta, eh, lei parla di campo sconfinato della governance, di, di carattere emergenziale della governance. A me vengono in mente, ad esempio, casi di gestione della crisi, ad esempio, fatte dal governo tecnico di Mario Monti, oppure il modo in cui è stata gestita eh, la crisi in Grecia e continua ad essere gestita, ma anche il modo in cui viene gestita la politica monetaria da parte delle istituzioni europee. Penso anche, alla, ad esempio, a lei ha parlato anche della task force eh, guidata da Vittorio Colau quindi ci sono dei fili conduttori stiamo parlando fondamentalmente dello stesso fenomeno eh, in termini generali da come è anche emersa la sua risposta mi piacerebbe eh, adesso entrare nel merito magari anche del, de della più recente forma di governance che stiamo vivendo in questo momento appunto del, della, della task force di Colau Vorrei chiederle, magari non troppo nel dettaglio eh, di, dei punti specifici, ma a tal proposito invito tutti coloro che ci ascoltano di vedere il, il video di critica economica che si è occupata proprio di, eh, di mettere in luce punto per punto il piano polao. Quello che vorrei chiederle a tal proposito è se una sua opinione, un suo punto di vista, magari mettere in luce le caratteristiche generali e i punti cruciali, e poi volevo chiederle se questo di fatto è una, eh, un esempio ulteriore che verifica le sue tesi. sì assolutamente adesso eh, potremmo anche dedicarci ore al piano Colau se volessimo prenderlo sul serio in realtà io credo che già leggendo il rapporto, nelle battute iniziali del rapporto viene eh, diciamo per appunto scongiurare qualche illusione eh, sulle finalità e gli obiettivi di questo rapporto, viene detto ci sono delle questioni la cui complessità richiederebbe l'attivazione di mezzi che non sono giustificati dalla necessità di intervenire tempestivamente sul problema del rilancio dell'Italia post-crisi Covid. Quindi fondamentalmente le questioni di, grandi, di lungo periodo e di ampio respiro, quelle che in qualche modo in termini quasi, diciamo, da buon padre di, in, in termini quasi pastorali durante la, eh, la quarantena da Covid, ci dicevano, no? quando il sistema sanitario era del tutto in crisi, e eh, dal, anche dagli esponenti stessi del governo veniva detto mai più come prima, non saremo, non torneremo più come prima, non si fa un passo, in eh, si, si deve rimettere in discussione il rapporto tra pubblico e privato. Ora, eh, appunto, eh, sulle due questioni fondamentali, cioè sulle eh, riforme strutturali della scuola, cioè delle strutture, no? e sulle questioni eh, fondamentali del sistema sanitario, Beh, la complessità è tale argomenta il rapporto nelle battute iniziali che questa task force non ha diciamo ha la, il, che richiede una predisposizione di mezzi e un impegno di una complessità tale che eh, questa task force non può affrontare quindi già vengono elevate dall'angolo prospett dall prospettico degli, in degli interventi delle sei misure, dieci poi dipende dai, dal, dalle sottocategorie che si vogliono dare vengono appunto eh, del tutto liquidate questioni di ampio respiro, cioè quali per esempio la questione del sistema sanitario nazionale in Italia, così come la questione delle strutture scolastiche, delle strutture di alloggio, cioè tutte le questioni sociali in particolare in sostanza. Allora qual è l'obiettivo? Gli obiettivi sono appunto obiettivi la cui eh, gestione e risoluzione, si presta a soluzioni eh, possibili nel breve periodo. E di fatti tutto l'insieme delle misure ha un, diciamo, un filo conduttore, che è quello di ripristinare lo spirito vitale di impresa, sostanzialmente direbbe Rocche. Cioè fondamentalmente è tutto finalizzato a una riforma sia della pubblica amministrazione che delle altre, anche nello, nello stesso sistema di istruzione, che appunto debba in qualche modo, eh, in qualche modo eh, modernizzare le strutture, un processo di modernizzazione che, eh, nel caso della pubblica amministrazione, per esempio, richiede l'adozione di un insieme di criteri di riforma, che nella sostanza, eh, in, qualche, mh, in qualche passaggio, è possibile, appunto, vedere come c'è un deficit di competenze nella pubblica amministrazione che poi fanno sì che questa sia eccessivamente lenta, bloccata, quindi deve essere deburocratizzata, facendo in modo che le competenze degli operatori della pubblica amministrazione che sono molto, diciamo, ancora ancorate al diritto vengano svecchiate, e, e da tutta una serie di meccanismi di autotutela che appunto le burocratizzano, quindi uno sbilanciamento dalla logica del, dal piano del diritto al piano dell'efficienza e dell'efficienza dell evidentemente economica, quindi io credo che qui in maniera anche eh, piuttosto maldestra si tenti di applicare, ma soltanto in termini enunciativi tra l'altro, i criteri del new public management al, al sistema di amministrazione pubblica. Questo è uno degli esempi che si può fare del, del modo in cui funziona, eh, per non parlare poi del di tutte le questioni che riguardano le difficoltà economiche di famiglie e imprese, che vengono soprattutto laddove appunto le questioni sono gli alloggi, eh, il social housing e così via, si richiama appunto a quel, alla, al privato sociale, cioè all'attivazione eh, di, eh, delle, delle, delle diverse diciamo, espressioni della società civile che dovrebbero agire per produrre appunto la famosa società attiva, no? Del self-help self attivo che era tanto auspicato da Ropke negli anni 40 da Willem Ropke, che uno, ripeto forse è il eh, diciamo l'idiatore dell'economia sociale di mercato, il quale lamentava appunto eh, tra i danni e i drammi del, del liberismo dell'SFR proprio l'eccessiva proletarizzazione, cioè il fatto che gli individui fossero sempre più dipendenti dal Guelf e quindi i lavoratori diventassero in qualche modo proletari non nel senso materiale del termine ma nel senso spirituale, cioè la proletarizzazione era una, una, è una questione psicologico eh, caratteriale degli individui, non è una condizione materiale e, e quindi si tratta appunto di evitare la dipendenza degli individui allo stato sociale cercare appunto di attivare attraverso le forme comunitarie appunto della società civile, cioè la, la, la, la forma, diciamo, sussidiaria alla società civile, forme di, di mutuo aiuto che servano appunto a ripristinare lo spirito vitale, cioè lo spirito imprenditoriale negli individui. Quindi, da questo punto di vista, appunto, torniamo al, al rischio individualizzato, alla disoccupazione come inoccupabilità o comunque condizione transitoria. Eh, degli individui e questo eh, appunto è, eh, secondo me, il, il rapporto con l'Ao non è altro che il, il frutto di, un insieme, di una raccolta di principi generali che eh, in qualche modo sono, eh, ora in maniera anche un po' cattiva potrei dire che è, è semplicemente un tentativo eh, fatto da... Eh, la task force di eh, presentarsi insomma con un buon curriculum davanti alle istituzioni europee nel momento in cui eh, dovranno essere liberati fondi, eh, eh, i fondi europei insomma per il rilancio e quindi mh, gli aiuti europei, quindi credo mi sembra tanto un tentativo anche un po' maldestro di presentarsi insomma con una buona pagella nel senso che eh, in questo caso la task force funziona proprio come quel gruppo di chierici, di traduttori della giusta, delle regole di giusta condotta che serve appunto a moralizzare, a produrre eh, un effetto di questo tipo, quindi per dire alle istituzioni europee, vedete noi siamo stati bravi. E abbiamo fatto tutto ciò che ci chiedete e ci stiamo orientando nei principi verso quei principi insomma, che eh, eh, sono fondativi dell'economia sociale di mercato quindi fondamentalmente credo che sia un'operazione di questo tipo eh, il, il governo tecnico di Monti forse, eh, forse Monti era più consapevole dell'obiettivo che lui stesso aveva in testa nel senso che eh, Monti forse sa benissimo che cos'è l'economia sociale, non forse, sa bene che cos'è l'economia sociale di mercato e ha fatto in modo che l'Italia transitasse e si svecchiasse da questo punto di vista dalle, eh, dai residui diciamo, del, eh, novecenteschi del, della, dello Stato e, e forse invece questa, questa, questo governo forse è in qualche modo... Eh, in un certo senso più inconsapevole dell'obiettivo diciamo, e per questo è molto più disciplinato forse o disciplinabile alle regole, eh, alle, alle regole insomma, che sono imposte che sono state imposte in Grecia così come sono state imposte in tutti i casi in cui eh, si è trattato appunto di moralizzare eh, i, il... il i, i, gli individui non alle regole del mercato ma alle regole della competizione della, del gioco tra diseguaglianze insomma che è quello il discorso di fondo eh, il passaggio appunto dall'equivalenza dall eh, eh, valore merce al gioco della competizione che è sempre un gioco tra, di scarti di, di, di diseguaglianze necessarie insomma il gioco della, delle differenze, ma non in senso eh, singolare, cioè delle differenze come scarti, come possibilità di eh, resistere o di sopravvivere eh, eh, guadagnando lo scarto, la, eh, sulla, sullo scarto che separa ciascuno da ciascun altro, insomma. A proposito di residui novecenteschi e lo Stato, vorrei, per la prossima domanda vorrei mh, riprendere il suo libro a pagina 229, un breve, breve capoverso, eh, dove lei dice che il neoliberismo come razionalità di governo non si limita a restringere il campo di azione dello Stato come faceva il liberismo. Si proietta piuttosto nella costruzione di architetture istituzionali istituzioni irrivedibili, modificabili e eludibili in nome delle esigenze della governamentalità e nella produzione di dispositivi che incrementano la produzione normativa di regole e procedure, spostando così il peso dalla legittimazione, della legittimazione dal quadro costituzione parlamentare a quello dell'attività di organismi non eletti né controllabili e di gerarchie politiche che nella veste di gestori esperti reagiscono ai movimenti e agli imperativi del capitale. Quindi questo, come introduzione alla terza domanda, cioè, in questo contesto, il ruolo dello Stato qual è? Cioè, come possiamo ancora parlare di regimi democratici eh, in un contesto di questo tipo, in cui le decisioni cruciali della vita di un paese, delle, della vita concreta delle persone, sono prese al di fuori, appunto, le dinamiche delle dinamiche democratiche anche che contrastano con principi logici di, di, del principio di, di almeno non contraddizione, perché comunque da anni vediamo che queste politiche, comunque, sono incompatibili con gli scopi anche a cui vogliono arrivare e anche con l'interesse generale. Quindi, qual è lo scopo, il ruolo dello Stato in questo contesto? Se in gioco del neoliberalismo sia stata la sopravvivenza del capitalismo a fronte delle crisi. Eh, in cui è, ehm, è in corso cioè la scuola ora eh, allora è chiaro che il neoliberalismo sia nella forma eh, diciamo tedesca nella versione tedesca che in quella austroamericana eh, ha ehm, eh, diciamo modificato la forma Stato sostanzialmente ha prodotto una nuova forma Stato che ha definito in termini interscambiabili lo Stato di diritto Stato di, o stato forte, o stato forte limitato, nel senso che fondamentalmente eh, l'obiettivo, e eh, credo che questo Stato forte o Stato di diritto non si identifichi evidentemente né con lo Stato-nazione novecentesco né si può identificare una sorta di stato globale ma si iscrive in un preciso circuito, questo circuito è appunto come dicevo prima l'istituzione economica, lo Stato legittimo, cioè l'istituzione economica che dà fondamento allo Stato legittimo, e questo circuito è possibile semplicemente nel momento in cui, come hanno fatto i neoliberali, eh, si pone l'esercizio garantito della libertà economica come un nesto della sovranità, come legittimazione giuridica dello Stato. A quel punto... Eh, è ovvio che se si pone l'istituzione economica e cioè l'ordine economico e quindi la competizione e quindi lo schema imprenditoriale astratto come schema di funzionamento sociale e come innesto della sovranità giuridica dello Stato la logica del diritto del diritto come tutela o della norma fondamentale come ehm, norma diciamo interesse generale, viene rimessa in discussione, ma questo fa parte, se ci pensiamo, eh, non soltanto vabbè, nel neoliberalismo lo Stato forte di diritto deve essere appunto una sorta, deve garantire una sorta di security community, cioè nel senso che deve eh, eh, garantire la sicurezza eh, e quindi eh, garantire l'ordine, cioè non, non arretra lo Stato, semplicemente si conforma, si conforma ai nuovi criteri gestionali rafforzando... Ehm, sotto gli auspici della crisi, eh, la fabbricazione politica del rischio individualizzato sotto, for sotto forma di piani di austerità e meccanismi diversificati di controllo, valutazione, incentivazione, quello che è fondamentalmente il ruolo dello Stato nel nuovo assetto. Ma credo che la vecchia tematica del diritto, del diritto come limite a priori nel nella funzione dello Stato sia già stata messa in discussione eh, con la nascita del capitalismo cioè con nel corso del processo di modernizzazione capitalistica credo che la biopolitica se vogliamo parlare in termini fucoltiani, nasce nel momento in cui il liberalismo ha posto l'utilità come fondamento l'utilità come criterio eh, di analisi delle pratiche di governo e porre l'utilità come criterio eh, quindi l'utilitarismo economico come criterio di come tribunale della dell'azione di governo e quindi dell'intervento come, come giudizio sull'intervento della potenza pubblica eh, sul mercato e sul sociale in generale abbia definitivamente eh, staccato tutta la tematica della eh, limite della sovranità dal discorso del diritto naturale cioè del, dal diritto dal, dal, dal discorso insomma abbia sdoganato in qualche modo abbia posto su un altro piano che non è quello del diritto naturale o del diritto soggettivo il funzionamento della potenza pubblica quindi credo che il discorso dominante eh, sia quello appunto dell'utilitarismo e nel, dal liberismo in poi eh, questo discorso della use resistance come possibilità appunto di eh, azione contro l'abuso, la, l'intervento dello Stato sia stato eh, definitivamente liquidato dalla, dal campo della governamentalità o del governo. E infatti è diventato il discorso e la razionalità che fonda normalmente le rivoluzioni, cioè le movi i movimenti che si oppongono allo, alla, allo Stato quo, insomma, alle condizioni di esistenza. Però, appunto, forse in qualche misura eh, Foucault aveva colto che questo tipo di argomentazione era retroazionaria, cioè nel senso che con la crisi del mercantilismo, con la crisi di fine... Eh, di, con la crisi, eh, diciamo, con una delle prime crisi che il capitalismo ha affrontato, cioè quella di fine ottocento, credo che la questione della... Diritto naturale eh, come baluardo, come limite nella, al campo di azione della sfera pubblica, del, della, della potenza pubblica, sia stato completamente liquidato, co, eh, non abbia più fondamento eh, costitutivo, anche se poi è stato riattivato nel fortismo. ma a condizioni appunto nel, nel, nel liberalismo diciamo novecentesco con lo Stato liberal canisiano, ma anche lì aveva una funzione ben precisa, cioè doveva appunto lo Stato diventava garante della riproduzione capitalistica, dell'espansione capitalistica, quindi eh, della società appunto dei consumi, della società eh, salariale insomma estesa. Quindi fondamentalmente mh, credo che eh, se la domanda era siamo... Eh, come si può parlare di democrazia? Beh, mi sembra che la domanda sia includa in qualche modo, sia retorica, includa una risposta. Il no? capitalismo probabilmente non ha più bisogno della democrazia. E mh, questo divorzio è stato anche, diciamo, individuato anche da eh, eminenti studiosi eh, liberali, insomma, non eh, Streck, per esempio, Wolfgang Streck, nel suo libro tempo Guadagnato, ha messo bene in evidenza come queste eh, tecnologie di governo e la governance abbia eh, completamente eh, posto, eh, abbia completamente liquidato il problema del conflitto e della resistenza, e quindi del rapporto, ovviamente, con la democrazia, e che eh, eh, le condizioni appunto di eh, eh, peggioramento, le condizioni di esistenza sempre peggiori della sempre più numerosa popolazione, non, hanno, non trovano un linguaggio che in qualche modo, o non hanno un'espressione che, che abbia una, eh, un riconoscimento eh, diciamo politico o, giuridico, o, o sociale, non hanno espressione, quindi mh, alla fine insomma, la disperazione può avere espressioni irrazionali, quindi può diventare il disagio sociale, può appunto acquisire delle degli aspetti che non sono più governabili, proprio perché non ci sono punti di mediazione, di compromesso. Chiarissimo, professoressa. Eh, a proposito eh, di quello che ha detto, sembrano vacillare le categorie tradizionali di Parlamento e Governo, cioè da, dal suo discorso. E oltre a questo sembra anche vacillare, oppure sono, in realtà sembrano quasi vuote, eh, il concetto anche di responsabilità civile. Eh, a tal proposito vorrei, vorrei eh, fare un riferimento eh, sempre al suo libro, pagina 235, lui, in cui lei fa riferimento, in particolare, a, a, eh, allo svuotamento della, della giuridica a fronte della lesione dei diritti. In particolare lei, già nel 2016, quando non, non si sentiva parlare di MES, lei parla di MES, anche se ovviamente esisteva, eh, lei dice eh, che, iso, mh, che in Grecia Cipro sono, mi sento, professor mi sento, Ok, eh, mi sente. Ora si sì, a tratti. Sì, comunque provo Perfetto. a seguire. Le stavo dicendo, eh, lei dice che paesi eh, come Gracia e Cipro sono stati costretti a sottoscrivere il MES e eh, i soggetti che sono eh, ricorsi alla Corte europea di giustizia per tutelare diritti che ritenevano lesi hanno scoperto che tali atti, il MES ad esempio, non hanno rilevanza giuridica europea. Quindi io mi chiedo a tal proposito chi può essere responsabile della lesione dei diritti visto che diverse regole eh, sono costruite al di fuori del circuito istituzionale. E Infatti è l'osservazione che Mario Fucareta, a proposito del MES, a proposito del fatto che eh, chi ha ricorso alla Corte di Giustizia europea per lesione di diritti e di interessi fondamentali, diritti fondamentali ha eh, avuto come risposta alla Corte di Giustizia che in realtà eh, quelle regole e a, sebbene attuassero i memorandum erano state eh, varate da esecutivi nazionali e quindi la Corte di Giustizia non era competente nell'intervenire nel merito, però in realtà eh, la Corte di Giustizia riteneva congruo che nell'Unione Europea alcune regole fossero costruite al di fuori del circuito istituzionale europeo, ciò lo mette in evidenza Mario Foucaretta che credo se non vado errato, che sia tra gli estensori del rapporto Colau, cioè almeno tra i firmatari del rapporto. E mi sono anche stupita proprio perché è uno dei, dei, diciamo, del, dei, degli studiosi insomma, eh, di diritto pubblico che ha messo in evidenza appunto le incongruenze, cioè il fatto che fondamentalmente una violazione di un ordine politico-istituzionale di diritti fondamentali o di rappresentatività dei soggetti eh, o della dimensione di sovranità degli stati è fondamentalmente ehm, ehm, legittimo dal punto di vista delle, delle, delle istituzioni europee perché conforme all'ordine economico e ci risiamo cioè nel momento in cui l'istituzione economica che fonda la sovranità dello stato a quel punto eh, ovviamente se, quelli, se quelle quei criteri, cioè i memorandum e gli effetti del memorandum, rispettano l'ordine, sono conformi all'ordine economico, rispettano la libertà di, di concorrenza da cui la democrazia deriva, allora è chiaro che, secondo i puri precetti dell'ordoliberalismo, quegli atti sono ammissibili, sono legittimati, sebbene siano in contraddizione con eh, le regole di diritto. Eh, in qualche misura anche la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che ha tanti da fastidio perché fondamentalmente proviene da un paese che ha un peso, una posizione eh, diciamo di, eh, eh, assolutamente eh, imperatrice del, nel quadro del, dei rapporti tra i paesi europei, soprattutto per quanto riguarda i paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna, in realtà la Corte Costituzionale tedesca è forse espressione invece del, del caso in cui una Costituzione sovrana interviene per eh, diciamo quando le istituzioni europee nel, nel caso appunto era si, il caso è quello della BCE del, del rispetto dei criteri di eh, proporzionalità eccetera però la Costituzione la Corte tedesca in realtà interviene legittimamente da un punto di vista di diritto perché difende appunto ciò che c'è scritto nella Costituzione e questo suscita scandalo nella pubblica opinione perché effettivamente è, è ormai eh, inconsueto che una corte costituzionale possa intervenire a difesa dei principi costituzionali e non eh, invece a, eh, ad applicare o ribadire come fa la corte di giustizia europea la conformità di eh, interventi o di risoluzioni o di ingiunzioni europee che nascono e crescono e si sviluppano e si impongono al di fuori dei circuiti istituzionali delle, e delle carte costituzionali dei paesi dell'Unione quindi è questo il cortocircuito in questo momento cioè il fatto che effettivamente il, gli ambiti sono così eh, eh, riorganizzati in funzione di questi precetti che eh, sia gli ambiti di competenza che le, che le eh, diciamo, il rispetto del, delle, delle regole istituzionali che fondamentalmente è difficile eh, appunto uscire da questa logica, perché è una logica di conformità che dall'alto dall eh, si, eh, si infiltra verso il basso e diventa un meccanismo capillare di governo, appunto. subdolo anche. Sì, sì. Sudolo, eh, quindi c'è un cortocircuito, <ride> purtroppo ehm, lei ha detto c'è un cortocircuito, ora vorrei agganciarmi all'ultima domanda che di fatto ne include due, eh, a proposito di cortocircuito e di pensare a delle alternative, innanzitutto mi chiedo, eh, in un contesto di questo genere la sinistra, si può parlare effettivamente ancora di sinistra quando... Eh, di fatto eh, i partiti di sinistra, quindi gli eredi del movimento operaio, mh, negli ultimi decenni hanno dato prova di essere espressione di, questa, di questo orientamento neoliberista tramite politica di austerity, eh, privatizzazione riduzione dei diritti dei lavoratori, eh, e anche cavallare anche nomine di manager apicali di grandi multinazionali. Quindi, cosa hanno in comune la sinistra con questa sinistra degli ultimi decenni? Eh, eh, per concludere quindi all'interno appunto di questa domanda se è possibile effettivamente oggi parlare di una resistenza allora per quanto riguarda la prima domanda ancora una domanda retorica cioè nel senso che la risposta è eh, no <ride> non si può parlare di sinistra però vorremmo ascoltare le <ride> <argumentazioni. ride> <L> argomentazioni non <ride> si può parlare di sinistra ma credo che eh, anche qui la diciamo... L'operazione discorsiva eh, che riguarda la governance si può fare agli, negli stessi termini sull'economia sociale di mercato, cioè l'economia sociale di mercato è diventata una formula che ha accomunato destra e sinistra, cioè allora, le socialdemocrazie si sono diciamo, appigliate al termine sociale dell'economia sociale di mercato, augurandosi che attraverso la competizione, attraverso delle regole giuste di condotta il, eh, in, in termini diciamo, ripescando uno Smith che c'è una versione appunto ordoliberale di Smith, eh, si sarebbe potuto, attraverso il trickle down, cioè l'effetto gocciolamento della ricchezza, garantire la prosperità e la ricchezza per tutti. Ed è questa la formula con cui l'economia sociale di mercato è traghettata nella pubblica opinione a destra come a sinistra, anzi, tanto più a sinistra, quando appunto già mh, nel 59 la socialdemocrazia tedesca ha dichiarato la sua svolta. E ha detto sì, eh, la competizione, cioè la giustizia sociale con la competizione. Quindi, eh, mettendo insieme competizione di mercato, quindi concorrenzialità con giustizia sociale, è evidente che la sinistra abdica alla sua funzione. E poi c'è da fare un discorso lungo sulla, sulla sinistra, sul, sul socialismo, sulla, su che cos'è il socialismo e cos'è la. Eh, la giustizia sociale realizzata quindi sicuramente si può dire che i governi, da Blair ma non è uno scandalo, Schroeder eccetera, siano stati i eh, fautori concreti delle riforme dell'economia sociale di mercato e l'economia sociale di mercato è diventato vabbè, evidentemente appannaggio del liberalismo, dei liberali per ripristinare le regole di giusta condotta, per eh, far por fine alla speculazione, insomma diciamo nella sua lunga storia l'economia di mercato che è diventata una sorta di laboratorio accademico, era inizialmente una sorta di laboratorio accademico appunto degli intellettuali organici all'economia di, eh, di mercato, insomma dei pochi chierici, attraverso un processo di proselitismo e di, eh, come dire, eh, di think tank delle istituzioni internazionali, è riuscita ad affermarsi in termini egemonici, con la crisi degli anni 70, ma ancora di più dopo la crisi del 2008-2010 è diventato uno strumento attraverso cui i governi di sinistra dovevano appunto por fine alla crisi eh, economico-finanziaria attribuendola al ruolo di pochi speculatori, dei lupi di Wall Street e così via, nascondendo o, o consapevolmente o inconsapevolmente le cause strutturali che determinano la crisi. Eh, al di sotto della speculazione insomma e quindi io credo che fondamentalmente eh, ciò cioè, l'economia sociale di mercato è stata la posta in gioco per eh, garantire al capitalismo no? una forma cioè per garantire continuità al capitalismo di fronte alle critiche da crollo che negli anni 40 e 30 ma già negli anni 20 con Losa Luxemburg con Hilferding eccetera spaventavano appunto la fine di un modello di sviluppo storico-sociale che era eh, pronto a eh, eh, morire sotto i colpi di una crisi che era una crisi interna al suo meccanismo di funzionamento, cioè all'accumulazione del valore su larga scala, all'accumulazione del valore prodotto dal lavoro vivo, lavoro astratto, che non aveva più possibilità di sbocchi e di fatti l'impossibilità di sbocchi è stato risolto con due, ben due guerre mondiali. Dopodiché si riformula la logica, c'è una, una, diciamo, una nuova economia egemone, che è quella liberal keynesiana che ha funzionato e ha dato, ha prodotto dei grandissimi risultati dal punto di vista delle, della perequazione diciamo, sociale, della, delle eguaglianze, ma finché è stata sostenuta da un formula geopolitica di tipo imperialista e finché ha retto eh, alla espansione su larga scala del capitale quando anche questi limiti sono stati raggiunti alla fine degli anni 70 ci ritroviamo di fronte a un'altra crisi epocale una grande crisi generale la cui soluzione non poteva che essere la ricetta neoliberale insomma, degli anni 20 e 30 quindi nuova fine del, del capitalismo diciamo liberal keynesiano dell'integrazione del proletariato attivo, cioè della, della classe operaia, attraverso appunto da Bismarck a Keynes, attraverso diciamo, la integrazione, attraverso il dispositivo materiale del salario e quindi produzione di massa, consumo di massa e consenso di massa alle politiche del governo, quindi compromesso socialdemocratico, istituzionalizzazione di partiti e sindacati come eh, istituzioni intermedie o istituzioni di rappresentanza, quindi integrazione fondamentalmente, quel processo integrativo è crollato è crollato socialmente, economicamente politicamente, quindi eh, si scopre pian piano con tacere e regono, la possibilità di riattivare i principi antichi insomma del neoliberalismo e siamo di fronte a una situazione in cui eh, diciamo la promessa appunto per questo dico la, il telos non è più espansione e ricchezza per tutti lo è stato l'economia sociale di mercato è stato modello del miracolo economico tedesco con questa formula benessere e prosperità per tutti ma di fronte alla crisi persistente soprattutto dopo gli anni 2000 eh, alla formula prosperità per tutti si è sostituita quella rilancio dell'economia o ripresa a fronte di un, di, un, eh, di un crollo che viene sempre di di una di una crisi che viene sempre tematizzata e argomentata come crisi contingente. In realtà io credo che dopo la, la terza rivoluzione industriale con lo sviluppo tecnologico attuale eh, non si può pensare di riprodurre indefinitivamente il lavoro salariato eh, eh, e quindi evidentemente c'è ed è evidente una contraddizione tra eh, di una logica non di un sistema storico sociale ma di una un sistema storico sociale che è fondato su una logica che è quella dell'accumulazione del valore attraverso il lavoro vivo ora se il lavoro vivo da una parte è condizione fondamentale per la produzione e accumulazione del valore ma dall'altra parte deve essere ridotto per eh, eh, mantenere inalterati i margini di profitto questa contraddizione prima o poi sal salta quando vengono superati i limiti strutturali oltre i quali Appunto, la promessa di felicità non può essere garantita per tutti. Da qui la, la formula ehm, delle, della governance che è connotata come contingenza permanente, emergenzialità permanente dall'altra e identità soggettiva, cioè siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo salvarci. Ma, ma poi eh, andando sul concreto, allora io mh, potrei dire che, eh, a fronte adesso degli stati generali che si stanno affrontando in questo periodo, cioè è evidente che stanno a condizione che venga vengano rilanciati i processi industriali e venga data ossigeno non solo in termini di liquidità alle imprese, cioè il, il ministro Gualtieri sta dicendo: ehm, cerchiamo di abbattere i limiti. Sulla questione dei, del, delle, delle assunzioni dei licenziamenti, cioè stanno fondamentalmente liberalizzando e quindi abbassando ulteriormente le tutele in funzione di che cosa? Dell'occupabilità, mica dell'occupazione di massa, dell'occupabilità per cui si creeranno delle formule di, di sostegno al reddito, ma eh, posto che il lavoratore, loro lo pensano come un lavoratore eternamente in transito che passa da un lavoro all'altro, insomma, no? Eh, e quindi è il problema dell'occupabilità non più dell'occupazione, ancora del rischio di disoccupazione come rischio individualizzato a cui, eh, eh, su cui intervengono una serie di meccanismi eh, che sono prima quelli di attivazione del privato sociale, insomma di sostegno alla povertà, di self-help attivo, self-help attivo e così via, e poi interviene lo Stato nei termini appunto degli schemi che abbiamo visto, il reddito d'emergenza il reddito di cittadinanza ma il problema non si può cioè il problema si porrà e si pone ancora come, eh, come i problemi strutturali non sono stati mica risolti allora io credo per tornare alla questione della resistenza è che credo che storicamente la critica al capitalismo eh, ha oscillato sempre tra i due poli dell'oggettivismo e del soggettivismo cioè da una parte una, la società capitalistica asso, è assimilata a una società, alla società della merce, alla società del mercato, governata da leggi incontrovertibili, naturali, necessarie, insuperabili, che il singolo deve comprendere e deve seguire, insomma, e che le sue, cioè anche i sindacati, le istituzioni di rappresentanza devono, insomma, in qualche modo... Eh, adoperarsi a seguire per poter mantenere le condizioni di esistenza eh, dei propri, diciamo, della merce che, che, che, che, che, che contrattano, perché la, stanno contrattando la forza lavoro come merce. Dall'altra al mercato, come nella sua oggettività, si oppone una società eh, il soggettivismo delle pratiche la volontà di potenza l'idea che la società civile sia una comunità di individui del tutto autonomi che stanno fuori dal dominio politico e dallo sfruttamento economico senza riuscire a comprendere che invece la socialità è che nella socialità è inserita la struttura feticistica del valore cioè del, eh, e quindi che l'egoismo dell'homo economicus no? del soggetto economico non è un comportamento individuale, ma è sovraindividuale e segue il movimento autonomo della logica eh, di valorizzazione del capitale. Allora, la resistenza, se non riusciamo a sgombrarci le teste da questa eh, eh, idea, no? non, non semplicemente della formula dell'eternizzazione eh, de dei rapporti sociali capitalistici, non è semplicemente questo, dall'idea che questa visione della oggettività delle leggi dell'economia e eh, della possibilità di ripristinare un mercato nella forma in cui è stata conosciuta nel, nel Novecento, il mercato come produzione di massa e consumo di massa, eccetera. È anacronistico, oltre che, eh, ehm, oltre che effetto di un dominio che ti ricaccia e ricaccia tutti gli schemi di politicizzazione possibili dentro il terreno di gioco e nelle regole che il capitale ha definito, cioè il capitale tale che sembra una sorta di soggetto automatico che va per sé no? in maniera, cioè che si ripete, in, in, il cui movimento si ripete infinitamente in cui tutti i soggetti ci sono divorati dentro, quindi non è possibile pensare a una volontà di potenza, a un soggettivismo delle pratiche se non si indaga fino in fondo… Il, eh, la società in cui viviamo come, società, come la struttura di dominio della società fondata sul capitale. Quindi io penso che le due cose non siano, non siano separabili e che per eh, compiere un esercizio di resistenza occorra prima di ogni cosa produrre una critica assolutamente assoluta, non mediabile, una critica, eh, una sorta di dialettica negativa al capitale, insomma come forse la scuola di Francoforte un tempo... Eh, affermava, no? cioè produrre una critica radicale. A partire da questo, allora si possono poi fare articolare tante pratiche, eh, moltissime pratiche, però a partire dalla consapevolezza che siamo dentro una, siamo dentro una logica che non solo ci divora e ci sottomette, ma addirittura che divora se stessa che sta cominciando a divorare se stessa perché non ha più vie di sbocco, non ha più campi vergini da eh, sussumere da, da inglobare e questo è un problema, un problema per tutti cioè per tutti cioè, le sue riflessioni sono state veramente preziose la ringrazio tantissimo eh, per sgombrarci le teste per fare una critica radicale speriamo di poterla rincontrare in altri, anche di presenza eh, per altri confronti la ringrazio anche a voi, vi auguro bocca al lupo per le vostre attività e ci risentiamo grazie, grazie vi eh, invito tutti a seguirci come ha eh, già anche invitato la professoressa e anche alle 18 ci sarà una diretta quindi eh, seguiteci a presto, arrivederci professoressa arrivederci